Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo appuntamento, il terzo di questa, tra virgolette, serie, del, per niente, innovativa, risposte brutalmente oneste, in cui io vi dico su Instagram di mandarmi un po' di domande attraverso il social di Instagram, le domande che si fanno lì dentro, voi me le inviate e poi io qua dentro faccio un video in cui rispondo a tutti in maniera brutalmente onesta, io di solito già sono onesto di mio, vuol di proprio di tutto esattamente le cose come stanno. Quindi vado a prendere il mio telefonino, adesso me le leggo qui una dietro l'altra, stavolta non faccio proprio tagli ragazzi, così, eh, più, più brutale di così, onestamente non posso essere. Ve leggo domanda e poi eh, vi metto la risposta. Iniziamo. Un consiglio per essere così bello come lei? Eh, beh, non è facile, io ci ho messo tanti anni, c'è questo fascino, quindi non so se ci riesci, però molto difficile, non, non so, non posso neanche dirlo questo. Sei felice di cose e come hai realizzato nella tua vita? Famiglia, social, lavoro, eccetera? Beh, allora, premesso che nessuno si dovrebbe mai sentire arrivato, perché comunque sia, si può sempre migliorare, però sinceramente sì. Eh, la mia vita, così com'è, mi piace, sinceramente C ho belle soddisfazioni sul lavoro, in famiglia va tutto benissimo, insomma, sì sì, assolutamente. A che, età, a che età hai perso i capelli? Ragazzi, io i capelli non li ho persi, ve l'ho detto mille volte, io non so pelato, sono rasato. Difatti oggi che ho un po' di ricrescita, si vede, eh, vedi, ce l'ho un po' di ricrescita. Ha mai avuto problemi nel mostrare la tua pelata? Non è una presa in giro. Allora, avrei pensato che, come ho detto, non so pelato ma sono rasato? Perché ci avrei dovuto avere problemi nel mostrare la mia pelata? Anzi, ma ve dirò di più, ragazzi, ma magari ero pelato perché fasse la rasata tutti i giorni è una rottura de balle infinita che voi non ci avete idea. Ha intenzione in futuro di montare un triplo monitor? Sarebbe una cosa molto figa, mi piacerebbe proprio sinceramente, eh, purtroppo non ho lo spazio tecnicamente per metterlo per un momento perché la postazione sta incastrata in una situazione che mi viene comoda così ma non riesco a mettere certe in triplo monitor. In futuro se ci sarà la possibilità assolutamente sì, mi piacerebbe. Nessuna domanda, solo un enorme ringraziamento per rallegrarmi le giornate con la tua simpatia. Grazie a voi ragazzi, grazie che eh, guardate i miei video. Io vi dico sempre, non finirò mai di ringraziarvi per perdere il vostro tempo libero a vedere i miei video. Automobilista 2 o R-Factor 2? Eh, domanda difficile perché eh, perché. Tocacchio del Refactor 2 sta a creare un sacco di polemiche qui sul canale. però Più fanno così, più mi fanno miniboy e te faccio video sopra. In generale, secondo me sono tutti e due belli. Hanno degli aspetti belli in uno, degli aspetti belli in un altro. Hanno dei difetti in uno, dei difetti in un altro. Dove si sceglie così su due piedi? Direi automobilista 2. Hai mai battuto l'ingegnere, oppure sei sempre stato battuto dall'ingegnere? <ride> Questa domanda è un po' faziosa. Comunque. Eh, sì, l'ho battuto. Uh, diciamo che lui è molto più bravo nel passo gara, quindi nella costanza. Io sono più bravo nel giro secco, magari, e quindi è più facile che gli sto davanti in qualifica che in gara, però ci sono state pure eh, gare dove sono arrivato tanti. Molto poche, sinceramente, però sono successe. Avvocato, come faccio a fare tempi decenti in no, traction? La vettura la so tenere, ma i tempi non arrivano. Allora, innanzitutto ti dico... Che devi girare, girare, girare girare per abituare il tuo piede ad avere la sensibilità di gestire tu il traction control, dopodiché non te sta a focalizzare troppo sul tempo, eh, pensa a guidarla bene, poi il tempo arriverà, a volte guarda il tempo non manco aiuta, io in passato il delta lo disattivavo, non lo vedevo nel 1 d perché mi dava fastidio, perché quando tu vedi che stai andando un po' meglio magari di auto metti pressione, non riesci a finire il giro, insomma... Non sta lì fissato troppo col tempo, però ci vuole che giri. Abbiti il, il, il tuo piede e avere la sensibilità per gestire l'acceleratore. Da quanti anni sei sposato? Sette, eh, spero. <ride> Io voglio mi ammazza se sbaglio. Un volante low cost per iniziare. Per adesso gioco solo F1, ma sto pensando di passare anche al canale CC. Allora, qui sul canale trovi un video in cui spiego i volanti economici con cui si può cominciare. Devo dire che il video è un po' datato, di fatti dovrei rifarlo, perché comunque sono usciti altri volanti nel frattempo. Però quello che ti consiglio io, se devi cominciare, ti consiglio di cominciare con un usato. Perché se tu cominci con un usato, eh, fai una spesa più piccola e poi comprati anche un volante un po' meglio. Poi se vedi che non è cosa, male che boh, rivendi e più o meno ce li fai gli stessi soldi. Se tu parti con un volante nuovo, già inizi a fare un investimento abbastanza elevato ormai, perché la roba del simbasing costa tantissimo ormai. E quindi che ne so, un G29, un T150 vanno benissimo. Hanno iniziato in tanti da questo tipo di volante. Se invece guarda sul nuovo, c'è sta il T128. Già che è un buon punto di partenza, ovviamente. Metti che quest'anno vinci il mondiale su F122. Farai grande festa? Allora, vi devo raccontare un aneddoto, alcuni l'ho già raccontato, tanti anni fa io giocavo a FIFA, facevo la carriera diventa un campione, in cui praticamente impersonavi un solo giocatore, avevo creato il mio, il, mio, il mio alter ego lì dentro il gioco, e lo prendevi a 17 anni e dovevi fare tutta la carriera. All'inizio l'allenatore non ti faceva mai giocare, non è come oggi, l'allenatore non ti faceva mai giocare, facevi solo la partita infrasettimanale, e poi inizi iniziavi a venire convocato per la domenica, ma la gara non la giocavi uguale. Quindi te la faceva vedere oppure potevi skipparla e ti diceva direttamente il risultato. Solo se te faceva entrare se bloccava eccetera. Quindi io di solito me la guardavo e una volta mi ricordo che ci fu l'esordio. Quindi a un certo punto stavo a guardare la partita, lo schermo è diventato tutto nero e poi si è visto che c'ero io a bordo campo che stavo pronto lì per entrare, sai, quando i giocatori stanno mentre in campo che stanno lì se toccano i scarpini, il quarto uomo, i controlla, eccetera eccetera e io in quel momento che stavo a fare l'esordio mi sono emozionato, pensa te pensa perciò se riesco a vincere il mondiale su FR22 che cacchio succede ma non penso che ci sia il pericolo perché per il momento non è proprio che tira una bella aria però comunque sia prima o poi un mondiale lo portano a casa nessuna domanda avvocato, continua il tuo mitico percorso verso YouTube grazie dei video Ma di nuovo grazie a voi del tempo che passate ragazzi io non so più come dirlo, dico sempre la stessa cosa, sembro pure noioso eh, però grazie a voi a che età hai cominciato a appassionarti ai videogiochi e qual è stato il primo? Allora, ai videogiochi mi sono appassionato subito, da quando ero proprio piccolo. Il primo, il primo è difficile, però ti posso dire che il primo gioco di guida, me lo ricordo benissimo, era Test Drive sul DOS, parla un'epoca dell proprio assurda, e non era manco un gioco di gara, cioè praticamente dove, dove guidava sta, sta supercar, c'era una testa rossa, se non mi ricordo male, una Porsche e una Corvette forse su una strada di montagna dove sorpassare sorpassa delle macchine e ne venivano giù delle arte, Quando facevi un incidente, finiva, quindi più, più strada facevi più eri bravo, insomma, sostanzialmente. Mi feci delle mega, delle mega partite con mio cugino perché stava a casa sua, non ce l'avevo io, questo gioco. Quali sono i veri poteri fanno l'ingegnere, l'avvocato e il ragioniere? Eh, non so che intendi per i veri poteri. Boh, forse intendi chi comanda, ma comanda sempre l'ingegnere. L'ingegnere ha le mani in passata per tutto, e lui la capoccia del gruppo Il ragioniere è quello che invece fa dati team manager io li so eh, porto in borse praticamente secondo lei per migliorare nel sim racing ha senso iscriversi tipo a un sim racing o qualche corso ah discorso spinoso però devo essere brutalmente onesto eh, secondo me c'ha senso solo se tu su questo tipo di giochi hai intenzione di costruirci una carriera dal punto di vista agonistico allora, un tutor te può aiutare, ti può aiutare a affinare le tue tecniche di guida, a migliorare, a trovare delle tecniche nuove, quello sì. Finché resta solo un gioco, boh, la parte del gioco è anche imparasse, secondo me. Quindi dipende, però poi ognuno fa come gli pare, ragazzi. Se Mi piace eh, essere aiutati per imparare più velocemente, fate bene. Io personalmente, se non fosse per una cosa simbresig agonistico, non lo farei. Ciao Diego, quante ore di sim racing e collezione alla settimana e quanto ti senti migliorato come sim? Allora in realtà io gioco molto poco perché tra il montaggio dei video, registrazioni, la live, eccetera, eccetera, non è che ci rimane tantissimo tempo. Cioè, comunque sì, come sapete faccio un'altra vita, nel senso c'è un altro lavoro, ho la, ho la famiglia, scusate, questo è, è il rottino del post cena. E quindi non, non ho tantissimo tempo, diciamo che ogni settimana possiamo dire che in postazione a guida ci passo in una settimana, ci passerò 4 ore, penso, più o meno, una settimana, 4 ore, 5 ore, no. 5 ore ma non avrei manco detto, 5 ore, e quanto ti senti migliorato come sim? Rispetto all'inizio, sì, mi sento migliorato, sinceramente. Sono molto soddisfatto di come sto migliorando, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché prima soffrivo tanto la pressione, e invece mano a mano, facendo gare sempre con persone più brave, e quindi arrivando sempre dietro, però mi sono abituato a gestire la pressione, e inizio a essere pure un po' più costante. Quindi, assolutamente sì, mi sento migliorato. Certo, sempre una pippa, resto, però... Pilota preferito? Oddio, di quelli, di quelli moderni, direi, Hamilton. Di quelli... Di quelli passati... di quelli passati... Jack Villeneuve. Pista preferita? Su F1 assolutamente Red Bull Ring, su uh, ACC... Uh, su ACC... forse Zolder, o Imola pure, però Zolder, ma... No? Un giorno, tu e l'ingegnere potreste fare una carriera COP co su MotoGP? PS sei un grande, allora innanzitutto grazie. Eh, carriera copp su MotoGP purtroppo non c'è, ma poi l'ingegnere non è completamente contro le moto, eh, in realtà solo che non ci ha mai perso più di tanto tempo, quindi non è, non è a suo agio. Però magari a me piacerebbe, MotoGP è il mio gioco preferito, lo dico da sempre, purtroppo non è molto seguito e colpevolmente anche da, punte, da, da parte mia... Ultimamente lo sto un po' a trascurare perché ovviamente ho avuto 2.000 cose da fare e non ci sono riuscito a stare dietro, però per conto mio sto a a giocare e non vedo l'ora che esce MotoGP23. Cosa ne pensi di chi usa tutti gli aiuti possibili e immaginabili sui giochi di corsa? Ma Sostanzialmente non ne penso nulla, cioè nel senso che ognuno uh, usa gli aiuti che gli pare, l'importante è divertirsi. Io personalmente non riesco a giocare con gli aiuti perché se, se inseriscono tanto, poi dipende dal gioco, però se inseriscono tanto quindi ti fanno sentire meno la macchina, ti danno meno possibilità di, di guidare e poi comunque vai un peletto più lento. Però se uno gli piace guidare con gli aiuti, per me non c'è nessun tipo di problema. L'importante è che magari se tu guidi con gli aiuti non ti vai a vantare che sei un grande pilota, perché giustamente eh, può sembrare brutto che uno che, che usa gli aiuti si vanta ad essere veloce, perché di base sta guidando in maniera semplificata, in maniera aiutata, ecco. Poi l'unica cosa che proprio non sopporta è la traiettoria, no? Che guida la traiettoria, no? Quello secondo me è proprio l'anti-seam racing. Cosa ti aspetti da Magnaia e dai piloti Ducati quest'anno? Beh, Magnaia si dovrebbe confermare perché l'anno scorso lui ha vinto: ha vinto alla grande, però eh, non mi dà mai l'impressione di essere il supercampione. L'impressione di essere sicuramente stato il più bravo, però non è detto che sia il più forte, quindi vorrei una dimostrazione di forza. E mi aspetto tanto da Bastianini, invece che è uno che mi piace tantissimo e che l'anno scorso a un certo punto ci ha avuto un drop clamoroso, perché speravo che lui combattesse per Tito. Secondo te Red Bull si presenterà davvero con la livrea che hanno presentato? Boh, penso di sì, l hanno presentata, se no ne presentavano un'altra che la livrea, a fine. Cioè, un conto a far vedere la macchina, far vedere la livrea. Uh, credo che siano finite. No, ce n'è rimasta un'altra: Kong Strong o Red Bull? Qual è il pilota che odio di più nella storia della Formula 1? Allora, Kong Strong o Red Bull? O Kong Strong? Incredibilmente, solo che si trova solo al leader. È una rottura di scatole, sta cosa. Qual è il pilota che odio di più? Uh, oddio, è difficile. Pilota che odio di più adesso sarebbe banale dire Tsunoda. Uh, vabbè, diciamo Tsunoda, dai. Allora, ah, no, perché sei pelato? Non per non offenderti sei forte. Non so pelato, ragazzi, eh. sono rasato, mi taglio i, i capelli, cioè questi mi crescevano. Eh, se, se non me li tagliassi mi ricrescerebbero. Ah, ci sono altri. Il tuo obiettivo è, un sim, è diventare un simracer professionista o vedi questo sport come passatempo? No, assolutamente passatempo, anche perché i professionisti mi fanno un culo così. Eh, non ho proprio la capoccia, per mi lì a girare, a girare, a girare, a girare per cercare di migliorare. Eh, a me mi piace, mi piace correre, mi piace correre in macchina, però mi piace pure variare, quindi no, proprio no. Come fai a giocare con la cuffia singola? Non diventi sordo da una parte? <ride> no, mi sono abituato. Anche se devo dire, che quando per qualche motivo uso le cuffie doppie o gli auricolari da tutte e due le parti, eh, è una bella sensazione, però ormai mi sono abituato, perché comunque con l'orecchio di qua sento che c'è mia figlia che dorme, quindi ormai mi sono abituato. La Roma vincerà uno scudetto nei prossimi 5 anni? Ecco adesso, sentivo che... Hai l'appoggio di tua moglie in ciò che fai? Inoltre pensi di andare a vedere un GP dal vivo quest'anno? Ma mia moglie all'inizio, insomma, non è che era proprio molto d'accordo. Eh, con questo fatto dei video perché comunque rubava un po' di tempo. Io all'inizio poi ci mettevo molto più tempo perché non avevo ancora capito niente. Io mi sono parato tutto da solo, giustamente come è giusto che sia. Quindi all'inizio era un po' adesso invece no, si diverte pure lei per sta sentita, insomma. Pensi di andare a vedere un GP del vivo quest'anno? No, purtroppo no, mi sarebbe piaciuto, però non penso che ci saranno le condizioni. Ok, dovrebbero essere finite, credo di aver risposto a tutte, ne è rimasta solo una eh, a cui rispondo in maniera parziale, che è qual è il tuo youtuber preferito, e invece quale proprio non, non supporti. Eh, il Mio youtuber preferito, se dovevo scegliere, esclusi quelli con cui collaboro, quindi persone con cui lavoro insieme, che ovviamente se non mi piacesse quello che fanno eh, non, eh, non ci lavorerei. Eh, direi che è NU, sinceramente, anche se io seguo pure Nasca, ne, ne seguo un altro paio, io seguo pochi canali, però NU mi diverte sempre, è un bravissimo intrattenitore, ti fa sempre ridere e poi come guida su MotoGP è una cosa clamorosa, quindi è proprio bello vederlo guidare su MotoGP. Quello che non sopporto non lo dico, raga, perché non voglio creare flame, non, non mi piace attaccare persone, non, non credo che ci abbia senso, ce ne sono un paio che proprio non reggo, gente a rivista, però me ne frega niente, sinceramente, stanno bene così, eh, ognuno fa quello che gli pare a casa sua. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video di risposte brutalmente oneste e vi ricordo di seguirmi su Instagram perché ogni tanto poi io le rilancio sti cosi e quindi mi piacerebbe che me ne arrivano sempre tante, magari nuove, così io sparo qualche cavolata, parlo la ruota libera e voi magari sapete qualche curiosità che mi viene in mente. Detto questo, vi ringrazio con questo mega raffreddore che mi ritrovo per il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!